Letta ha detto basta con i fighetti, basta darsi un tono su Twitter, si riferiva anche a lei naturalmente. Non lo so, io penso di fare una critica delle osservazioni politiche molto sensate, molto di sostanza. Poi se sono vissute male mi dispiace, mi pare che l'espressione sia un po' corriva, un po' bassa. Ecco, da Letta ci aspettiamo di meglio. Senta, non ha ragione però il Premier a dire che, insomma, tutto sommato è facile cercare consenso attraverso i social media, è molto più complicato invece governare un paese. Guardi, io questo fine settimana dovevo fare nove feste democratiche, non so se sono social media anche quelle. In realtà il disagio più forte si respira proprio in quella sede, non tanto sui social network. per cui.. Ho l'impressione che stiamo confondendo uno strumento con una, una questione di carattere politico, lo dico sommessamente senza fare lo spiritoso il fighetto a mia volta. Senta, il Premier tra le altre cose ha anche detto che a suo avviso non ci sono maggioranze alternative, lei è d'accordo o invece ritiene che ci sia un'alternativa? Beh è chiaro che ce le siamo negate tutte le alternative anche con il voto su Alfano, io eviterei di usare lo slogan che non ci sono alternative perché era di Margaret c'era uno slogan molto di destra e che fa pensare che noi in qualche modo ci siamo messi in un angolo, infatti quelli del PDL ci menano dalla mattina alla sera. La data del congresso ancora non è arrivata perché come sostengono alcuni eh, si starebbe cercando insomma, di tirarla un po' per le lunghe? Perché fa parte di una strategia che è quella di non affrontare la questione che, di cui parlavamo, insomma la questione politica, anche nel PD c'è esigenza di dibattito, il congresso avremmo già dovuto farlo, ottobre doveva essere la data conclusiva, invece probabilmente ottobre inizierà. Segretario del partito e candidato premier devono essere la stessa figura o no? Secondo lei non serve in questo momento al Partito Democratico un segretario forte? Eh, facciamolo scegliere agli elettori, se preferiscono una figura come quella di Matteo Renzi o se preferiscono quella insomma, di altri che pensano di più al partito, alla ricostruzione del centro-sinistra. Come il Premier ce l'abbiamo, se qualcuno lo vuole cambiare sceglierà Renzi.